Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video che sono particolarmente contento di fare perché è uscito da eh, abbastanza poco tempo un nuovo tag su Harry Potter, come potrete vedere dal titolo. Si tratta dell'Harry Potter World Book Tag ideato da Reed ASMR e in cui sono stato taggato da Rafael Voice asmr non so come ho pronunciato tutto quello che sto dicendo, come sempre il tag è suddiviso in tre parti io ve lo riporto tutto, ma salterò salterò a più pari la parte di The Course, The Course Child, come si dice perché mi sono rifiutato di vedere una saga una parte di saga recensita in quella maniera mi ha veramente fatto <ride> rabbrividire. Ho visto diverse recensioni e ho deciso di non leggere, di non vedere nulla. Comunque vi riporto tutto. Partiamo con le prime otto domande che riguardano la saga originale: Come hai conosciuto Harry Potter? Ho conosciuto Harry Potter come molti eh, bambini di 11 anni eh, del 90 nel 2001 perché eh, il mondo parlava di Harry Potter non potevi alme avere almeno una vaga idea di cosa fosse Harry Potter se eh, eri del 90 e quindi nel 2001 eh, avevi dei ricordi abbastanza nitili quanti gadget di Harry Potter possiedi? allora possiedo Uh, la sciarpa di Grifondoro che non ho messo perché è troppo leggera la cravatta di Grifondoro uh, ho posseduto un braccialetto col poccino d'oro che però mi si staccava e eh, malincuore ho regalato ho uh, tutti i libri in formato pdf compreso Animali Fantastici le fiabe di, di Beda il Bardo e il terzo non mi verrà mai come si chiama e poi cosa ho? Mm, fatemi pensare Basta, credo Se mi, se mi viene in mente aggiungere qualcosa Quale libro ti è piaciuto di più? Mm, forse L'Ordine da Fenice Quale film Ti è piaciuto di più? Mm. Sono deciso, Sono indeciso tra il prigioniero di Azkaban e lo stesso ordine della Fenice, forse un po' tutti e due. E vabbè, poi la pietra filosofale è la pietra filosofale perché è una specie di imprinting stile madre figlia, insomma è il primo film, è il primo film. Come hai trovato le trasposizioni cinematografiche? Io sono un po' critico sulle trasposizioni cinematografiche perché. Capisco che i tagli vadano fatti, però secondo me Pix non andava eliminato. Ginny poteva essere meno pappa lievida, la povera Bonnie è stata, fatta, è, è stata resa la pappa diepida che nei libri non è. E, e poi troppi, troppi tagli che il mio cervello si rifiuta anche di ricordare a memoria. Di quale personaggio hai pianto la morte? Allora per me non doveva morire praticamente nessuno di quelli che sono morti, a parte volte morto da buoni di Fondoro, quale sono. Però uh, vi devo dire ragazzi che uh, a me non va giù proprio la morte residente, tant'è che l'ultima volta che ho visto, che ho rivisto Grazie a Italia 1 uh, i film, al momento in cui è molto silente, cioè io proprio più lacrime ero da solo e quindi mi sono sentito ancora più libero di, di, di lasciarmi andare il tuo cattivo preferito? nessuno, a me non piacciono i personaggi cattivi cosa pensi della, della figura di Sidente? che molto semplicemente è un essere umano e come tutti gli esseri umani ha sbagliato, ha riconosciuto e, si è pentito e quindi secondo me non andrebbe demonizzato troppo come fanno alcuni settori salto le quattro domande di ricorso child ma che le metto passiamo all'ultima parte che riguarda animali fantastici ti è piaciuto il film moltissimo proprio veramente veramente tanto è detto da uno, detto da uno che critica le trasposizioni cinematografiche e tanta roba hai letto il libro Barra Enciclopedia? Sinceramente ancora no perché stavo leggendo un libro di una mia amica che ho finito ieri e adesso finalmente potrò leggerlo Cosa ne pensi della scelta degli attori? Ottima, nulla da dire, assolutamente nulla da ridire, Red è tanto di cappello eh, sono innamorato di Dam Fogler che interpreta eh, Kowalski e che è bello anche naturale. Eh, veramente nulla nulla, da dire. E delle creature. Faccio parte degli innamorati del vicino del anche se è anche uno stronzetto che prega tutto loro. Chi ha visto il film sa, sa di cosa sto parlando. Eh, pensi che dovrebbero esserci state più scene con incantesimi, ma.. Ehm, non mi sento di essere critico in questa cosa, nel senso non mi avrebbero fatto schifo Però eh, va bene anche così Ti è piaciuto il finale? Ma sì, niente male devo dire per essere di solito anche uno che critica i, i finali Come finale non è stato male, poi eh, ci saranno i sequel per cui... Eh, o sequel come si dice sequel o sequel boh cosa pensi del fatto che ci saranno dei sequel o sequel non lo so correggetemi nei commenti altri 4-5 io sono entusiasta del fatto che ci saranno perché comunque non sarei sare stato preparato a non vedere più un po' tutti a parte, a parte naturalmente cattivi perché io sono tanti cattivi e, e poi mi ha fatto pena la cosa e oddio okay, come si chiama credence povero credence che vita orribile e, arriviamo ai tag ho deciso di taggare Corinne Mantineo che spero veda, che spero veda questo video in quanto so essere una poteriana incredita. e poi voglio taggare Polvia che credo di non aver mai taggato abbiamo collaborato però non ci ho mai taggato quindi eh, il video finisce qui vi invito a passare dal canale di Rhythm SMR, che è un smr ASMR di, di soli 15 anni ma non vi fate ingannare dalla sua età perché veramente è un uomo, è un uomo, eh, vi lascio anche il canale di Raffaele che mi ha taggato e, e vi saluto, spero che questa ennesima parentesi potteriana non vi sia dispiaciuta ma piaciuta, vi mando un bacione e no.